Interessante questa no, Cazzo. quindi ti dicevo io mi ricordo qualcosa, non mi ricordo qualcosa. Andiamo bene, eh, lo so, ma non è una colpa mia. Ma ti fa così. Eh no, mi chiedo. Cos'è quello che no? no. Sempre tu la colpa, no? No! Oh, dai. Ah! Dai! Ah. Dai, ah. No, non ti hai fatto niente, su non mi sono fatto niente ah! Oh, io sono vero dai! dai! tu. ah ma scusa ma sei fuori ho preso tutta la testa per te dai! senti! prendi questo! ah! Oh. senti portami subito in bagno mi raccomando vabbè non neanche sanno dai su! ah! Oh, ma che dai! che ti dice il cervello? Mm, mm, ti hai fatto niente, mm, su, dai. E mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. ancora qui la pallina, senti, prendi questa pallina e vattene fuori da qui. Che palle. Che palle. E non tornare più. C'è nico bagnato un po' allo specchio. Ah, ah. ah. Dai! Eh, dai! Ma che? Dai! Sì. Sei ancora qui! Ti ho detto di andare fuori! Non! Oh, oh. Ah. ma sei un po lì in testa ah ancora tutto bene, tutto bene, solo una leggera, una leggera tosse insomma mi è venuta stanotte la guarda, gente, guarda che bello parte. questo film no? non ho raggiunto prima in la guarda la recente di cavern è appena più al cinema, guarda che bello. Beh, sembra interessante, magari ce lo guardiamo stasera. Anzi no, aspetta. Di la verità, stasera ho altri programmi. Prendi. No, non voglio, grazie, non mi fanno schifo. Chiudo. Sì, um, ho altri programmi sì. per stasera. Sai, prima quando ho sbattuto la testa per terra, mi è venuta una comune illuminazione. Eh? Di che si tratta? Aspetta, adesso te lo dico. Mi è venuta. Dai figati, un... non c'è che per perdere! Adesso te la dico un attimo! Attila. E mi è venuta un'illuminazione! La lampadina è fratella! Se adesso te la dico, te la dico, fidati Dai! Te la dico! Attila. Un attimo, mi è venuta un. <ride> un secondo devo vedere! Eh, mi è venuta un. Un attimo <ride> mm. Dai! Anno per perdere! È acqua del rubinetto? Beh, eh, si vede che è molto più controllata di quella in bottiglia, cosa ne pensi? È vero. Quindi ho avuto un'illuminazione. Praticamente. Eh, però è una bella giornata. No, no, ho avuto un'illuminazione. Sì, un attimo. Che Allora, ho, ho avuto un'illuminazione. A proposito comunque devi smettere di tirarmi le palle dietro. Dai! Ok, di cazzo ah, Le palle. Allora, comunque ho avuto un'illuminazione. The balls, comunque ho avuto un'illuminazione. Insomma, ho avuto un'illuminazione, capisci? Sì, sì, no! Voglio costruire un congegno come te te ne intendi di tecnologia frequenti anche un liceo che è appunto dove ti spiegano quelle cose sai cos'è insomma ecco ho capito che è possibile creare una specie di scatola non so come ma l'ho vista ecco mi è apparsa davanti quando ho sbattuto la testa insomma è una scatola con una specie di pellicola sopra, insomma questa scatola è capace di portarti ovunque tu voglia almeno credo Quindi, No, come ciao aspetta mi fate perdere il tuo tempo come che come dice sì o te l'ho detta eh, scusa no adesso vieni qua eh ah giusto vero. ah ancora questa pallina eh no, con questa pallina io ah, <ride> come che schifo ma non puoi portare le teste roba scusa. metteremo in commercio, dobbiamo montare gli ultimi pezzi allora ricordati che da questo momento in poi metteremo lo zoom ricordati che da questo momento in poi saremo famosi per sé Male io per lei, Ma non, non, non, non... No. No. non è magari, sì, in io, io in... no, ho ho anche la sì, è bella, solito... non è una bella, non io una bella, non è una bella, non è una bella, non è è una bella, Sì, è una bella, Sei è una bella, è Quando allora, arrivo, aspetta, allora, okay. va bene, io no, non sveglia, abbiamo la cassa finalmente. Ora possiamo fare quello che volevamo, possiamo tornare indietro e cercare. Si, che funziona. Ok, adesso la accendiamo. Mi si gara inizio sono... si è accesa, si sì, è accesa, si è lo so Vai, Dobbiamo, no, sì, è guarda, sì, è Si è accesa Si è accesa, si che si è accesa, guarda che si la accesa Si si sì, Si la teva Senti che no Oddio incredibile, incredibile, sta a parlare Sì sì Allora io io mi chiamo Io mi chiamo Gustavo, ok? Eh uh. sì, i suoi genitori erano sul nome del caso. E sono una.. Farina, senti, una senti, non ho detto la parolaccia, io volevo dire della casseruola, che sarebbe la casseruola in dialetto. Senti, non giriamoci da ti... Dai, dove vuoi andare? Ah, ok, uh, allora. dove vuoi andare? Io. Eh tu. Io Andrei, andiamo a Parigi. Che bella, a Parigi. Ok, noi vogliamo andare a Parigi. Sulla Torre Eiffel. Ehi? Torre Eiffel. Aspetta, ma così non capisci, cucina. Torre Eiffel!